Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ICER, il format che vi parla l'inglese anche quando ci stanno meno due gradi. Oggi vi parlo da questo bellissimo parco perché aspettavo da tanto tempo una giornata bella dove registrare, ho rimesso in sesto il drone. Ma prima di cominciare, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale... E attiva la campanellina così che quando pubblicherò nuovi video voi ne sarete informati. E inoltre, visitare il sito internet del canale www.bordlanitalia.com. L'argomento di oggi è il suffisso ISH. Scritto I-S-H-O-I-S-H. E sicuramente voi l'avete visto quando viene, diciamo, attaccato a dei aggettivi o a dei sostantivi per modificarne in qualche modo il significato faccio alcuni esempi velocemente tipo England, se noi mettiamo ish, diventa English la parola viene un pochettino trasformata ma questo è un caso particolare English significa inglese England, Inghilterra Spain, Spanish si può anche attaccare ad altri sostantivi per formare altri aggettivi tipo, faccio un esempio, Child, un sostantivo significa bambino Childish significa infantile Tipo, ti comporti in maniera infantile Posso dire You have a childish behavior Stai avendo un comportamento da bambino Un comportamento infantile Childish Con ish si possono modificare molti sostantivi Per farli diventare aggettivi Ma non è questo di cui voglio parlare oggi Oggi voglio parlare di un caso un po' particolare Di quando si usa ish Ish quando viene attaccato a un aggettivo e non a un sostantivo, assume la forma di approssimativo, all'incirca. Un esempio classico: se io devo dire a un amico, Sai ci vediamo domani intorno alle 8, si può dire I'll meet you tomorrow around 8, ma possiamo dire I'll meet you at 8-ish, all'incirca 8. Oppure se voglio dire, se il colore di questa cover del mio iPad è arancione, insomma. Non è proprio arancione Posso dire The color discovery is orangish Oppure Magari avete un documento antico Che si è ingiallito E potete dire Questo documento si è ingiallito This paper became yellowish O This document is now yellowish Quindi quando voi prendete un, un aggettivo Gli mettete ish Alla fine Indica una sorta di approssimazione E lo uso io spesso Soprattutto per gli orari Nonostante io sia una persona Molto puntuale Tuttavia può capitare Che alcuni impegni Siano messi Insomma, come dicono qua, back to back, cioè uno appresso l'altro. E quindi tu magari dici, senti, ci incontriamo intorno alle tre, però sai com'è, potrei ritardare. Seppure questo video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!